Grazie, Presidente. La mozione che andiamo a discutere oggi ha come impegno alla Giunta quello di attivarsi nel più breve tempo possibile affinché siano predisposti e pubblicati nuovi bandi pubblici di concorso per il reperimento di ulteriori e specifiche figure professionali necessarie negli ambiti prevalentemente tecnici e di alta professionalità nonché di tutte le figure che potranno essere ritenute necessarie dall'amministrazione capitolina eh, da questo punto di vista eh, noi come tutti sapranno dall'inizio della consigliatura eh, questa, eh, questa amministrazione è anche sostenuta insomma, con degli atti sempre delle attività insomma portate avanti anche da questa maggioranza ha eh, fatto quanto possibile eh, il massimo sforzo per poter assumere eh, e riprendere diciamo, un'attività di assunzioni eh, che era ferma da molti anni, sappiamo anche qual era il motivo. Il motivo era il, eh, il blocco diciamo, che c'era stato in parte da norme di legge legate al turnover, in parte anche dal piano eh, di rientro al cui Roma è stata, eh, appunto, di cui Roma è stata destinataria e quindi che ha di fatto rallentato e impedito questa attività. Oggi, eh, tutti Coloro che facevano parte delle graduatorie del cosiddetto concorsone, tutti i vincitori, sono stati eh, assunti, adesso sono eh, in corso e proseguono diciamo, le assunzioni anche eh, per i cosiddetti le figure appunto che sono gli idonei, quelli quindi successivi ovviamente ai vincitori ed è un'azione che noi abbiamo difeso, tuteliamo e che intendiamo portare avanti per premiare il merito e per premiare chi ha fatto un concorso insomma, e questo ovviamente non bisogna eh, mai dimenticarlo. Al tempo stesso però nella legge di bilancio di quest'anno il Parlamento ha fissato eh, una serie di, eh, di paletti, una serie di eh, scadenze in relazione alle graduatorie ancora iniziali vigenti che sono state prorogate ed è per questo motivo che questa amministrazione è bene che cominci il, eh, a predisporre e avviare diciamo, un'azione eh, un istruttoria per avviare nel più breve tempo possibile nuovi bandi pubblici di concorso per il reperimento di nuove figure eh, professionali. Diciamo, si vuole andare a garantire che questi eh, bandi pubblici vadano anche a concorrere unitamente alle graduatorie già vigenti e al rafforzamento degli organici dell'ente, questo è un punto essenziale perché non si vuole eh, con questi nuovi concorsi che dovranno essere piano piano insomma, istruiti, e non si vuole andare a privare coloro che oggi hanno un diritto e quindi si vorrà fino a quanto l'amministrazione a nostro avviso potrà farlo, diciamo, reperire eh, dalla direttamente dalle graduatorie vigenti, eh, ma eh, ovviamente andare a rinforzare, andare a individuare anche dei nuovi profili. Noi sappiamo che il mondo del lavoro di fatto sta eh, mutando, il lavoro anche nella pubblica amministrazione. Grazie o a causa dell'innovazione tecnologica sta completamente eh, mh, destrutturando quello che era proprio il rapporto tra il dipendente, la sua postazione di lavoro, il suo orario di lavoro eh, e stanno nascendo quindi nuove forme sia di lavoro sia nuove tipologie di professionalità che sono necessarie per far fronte a tutta una serie di sfide del futuro. Facciamo un esempio su tutti, vediamo che Roma Capitale ha forse il numero più, eh, più alto di tutta Italia dei, dei servizi eh, alla cittadinanza digitalizzati. Ecco, è servono e serviranno questo tipo di profili mano a mano che a causa anche del codice dell'amministrazione digitale stiamo sempre andando più verso una digitalizzazione ma al tempo stesso eh, c'è il tema eh, ovviamente de, le, le, il, nuovo contra... il, nuovo, il nuovo codice degli appalti che ovviamente degli appalti pubblici che ha la necessità quindi di professionalità e di figure che possano diciamo, andare a rinforzare e a velocizzare una serie di eh, attività nel rispetto della legge e al tempo stesso pensiamo anche a eh, tutti quei profili necessari comunque invece al supporto eh, alla persona insomma dobbiamo avviare sicuramente questa attività eh, da qui nei prossimi cinque dieci anni ne vale eh, presidente della eh, sostenibilità dell'azione dell amministrativa anche per questo motivo all'interno del documento unico di programmazione 2019-2021 abbiamo inserito eh, un obiettivo operativo che riguarda il piano pluriennale per la reingegnerizzazione, semplificazione, e dematerializzazione, digitalizzazione, e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, che sarà utile anche come eh, indicatore per la predisposizione e l'aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale capitolino. È evidente che mano a mano che la tecnologia avanza alcune figure eh, dovranno essere riorientate su altre attività e ripeto al tempo stesso non entrerà in alcun modo e questa mozione non vuole in alcun modo entrare in conflitto con quelle che sono le graduatorie vigenti bensì vuole dare indirizzo all'amministrazione per cominciare a pensare al futuro per cominciare a pensare a programmare eh, appunto questi nuovi profili professionali che dovranno eh, essere diciamo, selezionati attraverso appunto, dei bandi e quello che eh, prevede eh, la legge. Quindi Presidente è un'azione per guardare diciamo, all'amministrazione all di Roma Capitale, eh, digitalizzata sicuramente, ma anche per vedere tutta una serie di profili che oggi magari l'amministrazione ha estrema carenza, profili tecnici, prima nelle amministrazioni pubbliche diciamo, si sono assunte determinati eh, profili che magari da qui nei prossimi 5-10 anni, questi anni potrebbero non essere più eh, adatti ad esempio perché la tecnologia sta avanzando se vedete la legge di Moore in modo esponenziale. Quindi, a questa considerazione finale, appunto che la trasformazione digitale e le innovazioni in campo normativo, tecnologico ma anche tecnico e organizzativo della PA costituiscono un presupposto necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali ed è per questo motivo che quindi noi oggi abbiamo presentato questa mozione e la sottoponiamo all'Assemblea Capitolina. Grazie.